a tutti. Oggi prepareremo le cosce di pollo con patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Ingredienti sono patate, cosce di pollo, carote, olio, sedano, scalogno, vino bianco, acqua, pomodorini, farina, sale, pepe, salvia, rosmarino e timo. Andiamo il via alla ricetta. Momentaneamente andiamo a mettere da parte le patate che poi cucineremo a Baroma. Mettiamo all'interno del boccale le carote, lo scalogno e il sedano e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale il nostro trito. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti. 120 gradi, velocità 3. Adesso andiamo a infarinare le cosce di pollo, per le persone intolleranti al glutine possono utilizzare o farina di riso o la maizena. Dopo aver infarinato le cosce, le andiamo a posizionare all'interno del boccale. Le cosce si presenteranno così all'interno del boccale. Adesso aggiungiamo i pomodorini. la salvia, il sale, il pepe, il timo e il rosmarino. E facciamo cuocere il tutto per cinque minuti 120 gradi anti orario velocità soft adesso Aggiungiamo il vino dal foro del coperchio e facciamo sfumare senza il misurino per 5 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità soft. adesso versiamo l'acqua andiamo a riprendere le patate che abbiamo condito con sale, pepe e aromi andiamo a posizionare il baroma sopra il boccale chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 30 minuti Temperatura varoma antiorario, velocità soft: il pollo e le patate sono pronte. Andiamo a impiattare. Cosce di pollo con patate, grazie e alla prossima ricetta.